ultimamente si stanno diffondendo molto degli integratori di chetoni sembra essere una vera e propria moda in questo periodo forse conviene andare a vedere effettivamente di che cosa si tratta e se funzionino buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i contatti. Oggi parliamo di chetoni. La scorsa settimana ho già pubblicato un video sulla dieta chetogenica, se non l'avete visto vi consiglio di andarla a vedere per avere un quadro più generale della, di tutta la faccenda. E, Abbiamo introdotto questa parola, chetoni o corpi chetonici, in pratica la dieta chetogenica si chiama così perché permette di produrre corpi chetonici nel sangue. Oggi voglio entrare un pochino più nel dettaglio, eh, ho bisogno di parlare di alcuni concetti base per essere chiaro al 100%, eh, in particolare ho bisogno di spiegare effettivamente perché e come vengono prodotti i eh, corpi chetonici in modo da capire effettivamente se gli integratori di ci servono oppure no. Dunque abbiamo visto nello scorso video che eh, in assenza di carboidrati o in digiuno eh, il corpo sfrutta i grassi e i fini energetici e di conseguenza produce corpi chetonici. Ma effettivamente perché questo succede? Come sappiamo il corpo utilizza gli alimenti per ricavare energia. L'energia in questione è rappresentata da una molecola chiamata ATP che viene sfruttata per mandare avanti la stragrande maggioranza delle reazioni del corpo è un po' come la molecola che dà la spinta per far muovere tutti gli ingranaggi lo scopo dell'alimentarsi quindi è formare ATP i nutrienti normalmente usati per sintetizzare l'ATP sono i carboidrati con una piccola quota di grassi vengono sfruttati anche le proteine ma in questo discorso per il momento lasciamole da parte i carboidrati sono indispensabili per la vita cellulare quindi se li togliamo dalla dieta abbiamo due risultati le proteine vengono usate per sintetizzarli e i grassi vengono usati per sintetizzare ATP ecco perché in caso di digiuno si tende a perdere muscolo il corpo cerca di sintetizzare da esso i carboidrati che gli mancano l'utilizzo di grasso ha una conseguenza la sintesi di nuove molecole energetiche ovvero nuove molecole che il nostro corpo può sfruttare per sintetizzare ATP i corpi chetonici questi ultimi infatti apportano più o meno le stesse calorie quindi più o meno la stessa energia dei carboidrati e delle proteine, sono un carburante di riserva utilizzato dal nostro corpo quando i carboidrati sono insufficienti. In sostanza quindi i corpi chetonici apportano calorie, derivano dalla demolizione dei grassi. Quando seguiamo una dieta chetogenica, aggiungiamo quella piccola parte di proteine in più che servono per sintetizzare i carboidrati senza perdere muscolo e sfruttiamo per la maggior parte i grassi e i corpi chetonici per produrre appunto l'ATP. In queste condizioni si alza il livello di corpi chetonici nel sangue che però non arriva mai a essere eccessivo come abbiamo visto nel video precedente. Eh, questo perché esiste anche un sistema di feedback negativo per cui quando aumenta la quota di eh, corpi chetonici nel sangue diminuisce l'utilizzo dei grassi eh, ai fini energetici quindi si autolimitano ripeto ancora una volta i corpi chetonici nel sangue sono una conseguenza dell'utilizzo dei grassi e quando salgono troppo i grassi vengono usati di meno ma quindi a cosa servono gli integratori di chetoni? a entrare in chetosi senza seguire una dieta il motivo per cui qualcuno vorrebbe entrare in chetosi senza seguire una dieta eh, va ricercato negli effetti della chetosi prima di tutto se stiamo facendo effettivamente una dieta chetogenica alcuni studi indicano che l'integrazione con i chetoni facilita la transizione verso lo stato di chetosi quindi abbassa quei sintomi iniziali di cui abbiamo parlato anche nel video precedente malesseri generali, mal di testa ehm, in modo tale da essere più facile e meno ehm, fastidioso il primo periodo un altro motivo per cui una persona vorrebbe prendere dei chetoni è il loro effetto anoressizzante, ovvero tolgono la fame. In realtà si è visto che questo effetto c'è in condizioni di digiuno, ovvero se io non mangio i corpi chetonici mi aiutano a resistere e a sopportare la fame perché me la sopprimono. Se invece mangio soprattutto carboidrati eh, l'effetto è molto minore e quindi non servirebbe quasi a niente infine funzionano per dimagrire? allora l'idea è che se togli la fame probabilmente potrebbe funzionare per eh, dimagrire in realtà più chetoni prendo meno grasso consumo l'abbiamo visto prima i, i chetoni nel sangue sopprimono l'utilizzo dei grassi eh, ai fini energetici ehm, inoltre apportano calorie circa come i carboidrati, un grammo di chetoni sono 4-5 kcal più o meno come i carboidrati. Eh, quindi tendenzialmente bisogna fare anche attenzione a quanti chetoni si prendono, una dose di alcuni tipi di integratori eh, potrebbero risultare anche sulle 100 kcal, e molto spesso una singola dose non basta per mantenere la chetosi stabile durante la giornata, quindi potremmo aumentare le calorie della dieta senza nemmeno accorgercene Bisogna stare attenti anche alle quantità di minerali che si ingeriscono con gli integratori di chetoni perché molto spesso questi integratori sono veduti come sali quindi associati a un qualche tipo di minerali abbiamo eh, il sodio, il magnesio e il calcio soprattutto eh, questo vuol dire che eh, se magari la singola dose non è eccessiva eh, un uso ripetuto durante la giornata potrebbe portare ad un aumento di questi minerali il calcio eh, per quanto benefico eh, troppo risulta dannoso anch'esso il magnesio potrebbe essere lassativo il sodio lo sappiamo tutti porta a ipertensione ho trovato online delle etichette che sì erano povere di calorie ma estremamente ricche di questi minerali come dicevo non è tanto la singola assunzione il problema ma il fatto che va ripetuta più volte al giorno quindi personalmente sconsiglio l'utilizzo di chetoni come integratori. Se qualcuno vuole eh, raggiungere lo stato di chetosi è meglio che segua una dieta chetogenica seguito magari da un nutrizionista preparato, in modo tale da avere anche tutto quello che, se che gli serve durante l'alimentazione la senza andare in carenza. Bene, questo è tutto. Se eh, vi va potete raccontare qui sotto le vostre esperienze, sono curioso di sentire se le avete già provate, come vi siete trovati. Eh, in descrizione lascio un po' di bibliografia per le cose che ho detto e anche i contatti ovviamente dei miei studi. Se vi piacciono eh, i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!